Benvenuti, in questo video parliamo della cometa C2020-F3 NEOWISE che sarà visibile durante il mese di luglio 2020. C2020-F3 è stata scoperta il 27 marzo 2020 dal telescopio spaziale NEOWISE. WISE è stato lanciato nel 2009 con lo scopo di osservare il cielo nella lunghezza d'onda dell'infrarosso per studiare i corpi minori del sistema solare. Il telescopio è stato posto in ibernazione nel 2011, dopo aver completato la sua missione primaria. È stato riattivato nel 2013, ribattezzando la missione NEOWISE. Alla fine del 2010, il telescopio aveva scoperto più di 30.000 comete e asteroidi e più di 154.000 altri oggetti minori del Sistema Solare. Una cometa è un piccolo corpo celeste composto da materiali ghiacciati, rocce e metalli. I nuclei delle comete possono avere forme irregolari, come vediamo in queste immagini dei nuclei della cometa Hartley e Churyumov-Gerasimenko. Durante l'avvicinamento al Sole, il calore fa sublimare i materiali volatili, producendo una chioma e una coda visibili. Il fenomeno, detto outgassing, si vede chiaramente in queste immagini della cometa di Halley riprese dalla sonda Giotto nel 1986. La sonda Parker Solar Probe mostra che Neowise, come moltissime altre comete, ha in realtà due code, una gassosa di colore blu e una dorata composta da polveri. La coda gassosa punta sempre in direzione opposta al Sole, mentre quella di polveri resta leggermente indietro rispetto alla direzione del moto. Neowise segue un'orbita che la porterà nel punto più vicino alla Terra il 23 luglio 2020. In quel momento avrà una distanza di circa 0,7 unità astronomiche, pari a 103 milioni di chilometri. Questa cometa ha un periodo molto lungo, tornerà da queste parti fra più di 7000 anni. Vediamo ora come trovarla nel cielo, ulteriori informazioni sono nella descrizione del video. All'inizio del mese di luglio, Neowise è visibile al mattino in direzione nord-est a circa 10 gradi sopra l'orizzonte. Ogni mattina si sposta leggermente verso nord. Nella seconda metà del mese la cometa diventa visibile di sera in direzione nord-ovest, a circa 15-20 gradi di altezza sull'orizzonte. Nelle sere successive si sposta progressivamente in direzione ovest. Sebbene la sua posizione cambia ogni sera, possiamo trovare Neowise partendo dalla costellazione dell'Orsa Maggiore. Prendiamo come riferimento le stelle Beta e Delta e prolunghiamo verso il basso il segmento che le congiunge. Il 20 luglio alle ore 23 Neowise si troverà qui. Verso la metà di luglio la cometa raggiungerà il massimo della luminosità. In base alle condizioni del cielo e alla posizione da cui la si osserva, potrebbe risultare visibile a occhio nudo. È comunque consigliabile usare un binocolo, attraverso il quale la cometa dovrebbe presentarsi in questo modo. Se si dispone di una macchina fotografica e di un po' di pazienza, si possono ottenere immagini molto belle come queste, realizzate dal presidente del gruppo astrofili polesani Marco Barella. Neowise è visibile in basso, immersa nel bagliore dell'alba. La coda è evidente in questo ingrandimento. Per secoli le comete sono state considerate messaggeri di sventura. Oggi sappiamo che sono i fossili della formazione del sistema solare. Ogni nuova cometa fornisce un altro piccolo tassello per capire meglio come si sono formati il Sole, la Terra e tutti gli altri pianeti.